Salve ragazzi, quest'oggi riassumiamo il romanzo del grande gigante gentile. La protagonista del romanzo è una piccola orfanella di 8 anni. Quella sera, nell'orfanotrofio, mentre tutti dormivano, la nostra piccola Sofia non riusciva proprio a prendere sonno e vedendo la luna fare capolino fra le tende, decise di alzarsi per sbirciare fuori chi ci fosse. E... Proprio lontano vide un'ombra gigante, grandissima, era l'ombra di un gigante. Quest'ultimo la vide, i loro occhi si incrociarono e allora lei corse spaventata a nascondersi sotto le coperte, ma lui non poteva lasciarla lì, così la prese con tutte le coperte e se la portò in un regno lontano lontano, il regno dei giganti. Ella pian piano... Capì che poteva fidarsi del nostro gigante, perché lui era l'unico gigante gentile che c'era nel mondo dei giganti. Scusate il gioco di parole. E le racconterà che i giganti non nascono, non hanno una mamma, appaiono. Eh, che insieme a lui nella valle dei giganti vivono altri nove giganti, che però non sono gentili come lui, perché mangiano i popolani. Sofia allora eh, chiederà semplicemente di essere riportata in orfanotrofio, ma il gigante le, le risponderà che non può perché ormai l'ha visto, eh, sa che esistono i giganti e quindi non può più lasciarla vivere come prima. E poi ancora, eh, verranno. Mh, loro stanno parlando e nel frattempo vengono uditi da un altro gigante che non è che bussa, direttamente si fa spazio, apre la, la porta ed entra. Ed è un gigante, il gigante sanguinario. E chiede al gigante gentile, ma con chi stai parlando? E lui dice, con nessuno, io mi stavo esercitando un pochino. E nel frattempo stavo preparando la cena. Ne vuoi il cetrionzolo, è buonissimo, altro che popolani. È buonissimo. Nel frattempo Sofia si nascondeva, cercava il nascondiglio anche perché era stata appoggiata dal gigante sul tavolo. Quindi vide il cetrionzolo, scavò un pochino in mezzo ai semini e decise, dice, mi nascondo qui. Certo, il Gigante Gentile non poteva immaginare che Sofia si fosse nascosta proprio nel cetrionzolo che stava cercando di far mangiare al Gigante Sanguinario. Fortunatamente, il Gigante quando assaggiò il cetrionzolo, aveva un sapore disgustoso e lo rigurgitò tutto fuori. E così Sofia venne scaramentata sul giubbotto del Gigante Gentile, però si salvò. Quando il Gigante Sanguinario uscì, perché poi uscì tutto infuriato, il gigante gentile la cercò, era tutta inzuppata. E inoltre per farle riprendere un pochino le forze le offrì eh, dello sciroppo frizzante. E questo sciroppo era diverso da tutti gli altri. Perché? Perché invece di mh, avere le bollicine che salivano verso l'alto, aveva le bollicine che scendevano verso il basso. E questo che cosa significa secondo voi? Sofia se lo chiese, dice scusami ma... Se questo sciroppo non esce l'aria dall'alto, dall per caso esce dal basso? Esatto! Lo sciroppo produceva dei sonori pedocchi. Comunque, i due si divertono, alla fine eh, il gigante porterà Sofia con sé a caccia di sogni. Però prima di arrivare in quella valle e dovrà attraversare l'altra valle, quella dove si trovano tutti i giganti che stanno ronfando, ma appena lo vedono, lo prendono, lo scaraventano, anche perché se lui era alto, gli altri lo erano ancora di più e quindi lo prendono e lo utilizzano un po' come una palla, lo fanno saltellare da una parte e dall'altra, fin quando non riesce a correre veloce e quindi a fuggire. Arrivano in questa valle dove ci sono tutti i sogni di tutti i bambini e il gigante accuratamente sceglie quelli che gli piacciono di più e ne prende anche uno tremendo, pauroso. Mentre stanno ritornando nella valle dei giganti li vedono tutti dormicchiare e allora Sofia dice perché non prendi quello pauroso e lo soffi nelle orecchie di uno dei giganti? E così fa il gigante e il gigante sanguinario inizia a dare sberle a destra e a sinistra, svegliando tutti gli altri giganti. Insomma, Sofia dice, ma perché non ci liberiamo? Tornati a casa, chiede al gigante, ma perché non ci liberiamo degli altri giganti che sono monelli e cercano in tutti i modi di uccidere gli altri bambini, le altre persone di tutto, di tutto il mondo. Anche perché c'è una teoria, cioè a che genere di fame avevano, andavano a scegliersi la persona di, un determinato, di una determinata nazione o continente. Sofia propone di chiedere una mano alla regina d'Inghilterra. Ella sicuramente avrebbe avuto la soluzione migliore per liberarli dagli altri giganti. Eh, ma come poteva la regina credere a una bimba di appena otto anni? Il gigante pensa con Sofia e alla fine hanno un'idea. Potevano creare un sogno con tutta la loro storia e soffiarlo nelle orecchie della regina. E Però il sogno doveva concludersi con Sofia che spuntava sul suo davanzale della finestra. E così realizzano un sogno su misura, il gigante inizia a prendere sogni da tutti gli scaffali perché in casa sua aveva tutti, tantissimi scaffali tutti pieni di barattoli con dentro tantissimi sogni e anche incubi e così riesce a ricreare tutta la storia, questi giganti che esistono, che vanno a mangiare la gente e i bambini di tutto il mondo e proprio con l'aneddoto dei bambini che era appena accaduto eh, in Inghilterra Così la regina fa questo strano sogno e si sveglia la... il giorno seguente dicendo, ma no, è impossibile, ho sognato... ho sognato di giganti che mangiavano bambini e quando arriva la cameriera dice, ma ma è realmente accaduto? Come è realmente accaduto? Allora aspetta, va alla finestra, sposta la tenda e trova Sofia lì sul davanzale che la stava aspettando. Dice, ma come mai? Allora è vero! E Sofia annuisce: Dice sì, è vero, sono accompagnata da un gigante, però il mio gigante è gentile. Fallo accomodare. E così eh, la regina si cambia, fa sistemare Sofia e insieme si accomodano nella sala più grande che aveva. Chiede al maggiordomo di sistemare tutto eh, affinché anche il gigante potesse accomodarsi. Quindi il Maggiordomo cosa fa? Eh, prende quattro orologi a pendolo e li utilizza come base di un tavolo. Poi come sedia prende un pianoforte a coda con sopra uno sgabello e fanno mangiare di tutto al gigante. Così il gigante dice, io non voglio più tornare a mangiare cetrioli, io voglio mangiare tutte le vostre squisitezze. E così e la regina, una volta constatato che realmente questi giganti esistessero, decide di chiamare l'esercito, l'aviazione, di mettersi tutti d'accordo per andare nella terra dei giganti e legarli per poi buttarli dentro un, una fossa grandissima. E allora il gigante nasconde Sofia nel suo taschino Guida tutta la forza militare della regina fino al paese dei giganti. Questi stavano sonnecchiando tranquilli tranquilli e nel frattempo i militari li legarono gambe e piedi affinché poi l'elicottero li potesse sollevare e trasportare. Questi vengono trasportati fino a solo uno diciamo pone resistenza perché si sveglia ma il gigante furbamente riesce a legare anche egli. E li trasportano in questa enorme fossa che era stata scavata proprio in Inghilterra, dove vengono tutti lanciati. E insieme a loro vengono anche eh, lanciati tantissimi cetrionzoli e tantissimi semi di cetrionzolo affinché la loro punizione fosse proprio quella di mangiare per sempre quei cetrionzoli dal gusto disgustoso. Mentre la regina, per sdebitarsi col gigante gentile e con Sofia, fece costruire due casette anche a loro, una vicina all'altra così che i due potessero sempre rimanere insieme, anche perché eh, ognuno diventò la famiglia dell'altro. Per Sofia il gigante diventò quasi come un papà, mentre eh, Sofia, per sdebitarsi appunto dell'affetto del gigante, gli insegnò a leggere e a scrivere. Il gigante si divertiva tantissimo a scrivere e infatti scrisse proprio le avventure eh, che aveva vissuto con Sofia. E quando la regina lesse queste, queste avventure, disse, ma perché non lo pubblichi? Ma il gigante era troppo modesto, non voleva firmare la sua opera. E solo alla fine del libro lo scrittore ci svela realmente cosa ne è stato del libro scritto dal gigante. E ora forse domanderete dove è finito il libro scritto dal grande gigante gentile? Eccolo qui, avete appena terminato di leggerlo. Ragazzi spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi aspetto la prossima settimana per un'altra storia. Ciao ciao!